Pensavo okay. dal ciao. Ciao. No, io guardo la fattura Ho portato un po' di mio dio un po' che grazie. Cosa ma che Se si più che panzella, siamo di che ne streste, la polona va che sino è naturissi perché il manaro, e cicci non mi è che e sa tu baglia e matarazza, e l'america. Una, sono un'attrice più che una, che una cantante però siccome ho cantato quando ero ragazza allora canto pure mo e infatti mo mi canta un'altra canzone eh? che, che si sta alla vediamo noi cantiamo è eh, questo praticamente faccio, a gloria, a per onestà per la gialli, non sono i cagini e vi dirò neanche anche sono i nidi da bucciò. direte voi che studia e insomma che po'. Mi voglio presentare, sono luci del valle Luci del valle -lu del luci del valle -lu Volete la soprella? E me guardate tira, tenga tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tu guarda questo qua e guarda che anno fa Aspetta ma capisca, è proprio rilassista E dopo il fai è tanto da sono una grande stampa facendo un'e in Canada e nel Madagascar non può per dirmi maguro e il ruggio non trovi più un purtugio ti devi prenotare per l'uccide del il ci stanno, ci stanno, ci stanno e solo in Italia, caruzzano e capite e voglio dire, che pagare sciatta, tutto stanno a bronzare fa l'uccidere, fa l'uccidere, fa l'età, paura non posso sopportare. io me l'ho licenziata, però la... Uh, isola, un, uh, Ischia è un'isola d'amore eh? e che io dico anche da amare perché Ischia o la ami o la odi perché così è, tu lo sai, no? Gli ischitani magari qualcuno la odia pure, io lo so questa volta che ho vissuto molto a Ischia anche se sono una poletana sangue, però io Ischia ce l'ho proprio nel cuore da quando ero piccola, pensate che quando avevo l'età di questa bimbetta io stavo in braccio, in braccio a... Um, a Cigliano, forse a Cigliano, Medopariano, Sergio Celli, che erano i cantanti dell'epoca, che magari forse lei che da ma non si ricorda, e invece erano molto importanti, sono quelli che hanno lanciato la canzone napoletana nel mondo. Perché noi sappiamo che è l'unica canzone che si canta al mondo, nel mondo, è solo la canzone napoletana. Se guarda vicino a un cinese, Cine, che canzone? Cinei, che canzone ti ricordi? quello dice io mi ricordo oh solo mio stanno pronti basta E' finito oppure non si ricorda assolutamente altro che quello e poi la canzone italiana è Volare di mister Domenico Modugno che era un grandissimo Modugno era proprio un grande ma sto fatto è cinese ma avete fatto lì una storiellina troppo divertente allora c'è stato uno russo uno c'è uno slovacco uno italiano siamo solo noi per cui gli altri sono andati, per cui ve la posso raccontare. Pensate, noi a Napoli siamo invasi dai cinesi, ci stanno pure i schiesi lì. Ma l'unico fatto che è successo è che oggi è G8, no? O i cinesi se ne è chiuso. Ho sentito il telegiornale che i cinesi come stanno facendo? Eh, ah, siccome praticamente il cinese è successo qualcosa in Cina, se ne è scappato ed è l'unico che non c'è. Poi ci sono tutti, hanno fatto una grande e bella cosa, anzi io. Veramente dico, viva a fa a una cosa bellissima, lo so che tu sei di sinistra, ma che ce ne fotte a noi, Scusa. Quando Bruno sta là, in non ne fotte proprio ma che elemento. L'antrologia fischia un'isola d'amore, eh, si chiama un anello. un anello, un anello perso sul greto di un fiume, un fiume perso, sabbioso, mostro del mondo interiore. Che, te, che tutto tiene insieme, testardo, arrogante ed inutile, privo di etica, nascosto ed ignobile, mondo che odia con il suo infinito amore. Il sabbioso detiene l'anello, il drago che domina per richiamare l'eroe, il mito con la mistica sua compagna, visione, illusione concreta, anima amata, simbolo, archetipo del mio microcosmo, così pieno di vuoto interni. Per qualcosa che c'era e che adesso non è. Anima amata, il tuo corpo non è più parte del mio. Bella, senti, eh, non si appena, siamo in te obliqua. Poi ci cambiamo, quella di Carosone, puoi cambiare il corpo. Sono scheggia di luce radiante sui gialli crema. Non mi distingui, ti scorro come il vento sopra il fosso, ti sfioro e passo, e ci disperdono i fuochi arsi della sera, ore sottili. Lo sai, per noi non è più alba. Sono tre anni, tre, che a te mi porto. Ma chi chino stanca il capo sopra il muro. Adesso il corpo è giunco nel canneto. Non reggo più prove di carico. Mi piego impotente su di un fianco per te. Per te che io voglio, mai sarò dea o enigma rauco. Mai obbligo a idea di tutto quanto. Per sua sostanza è fragile e subito si spezza. E perde forma, visione scelerata, ed io non replico. Ho memoria di un suono, e il ritmo nel sangue, e ora il tuo movimento, e le eleganze maschie. Tu stupore dell'occhio, mi scremi, e il maestro d'amore interferisci. Dopo di lei prego, e mi entrasti nelle vene. Bello. Non finisce la come il melone, puoi uscire bianco e puoi uscire rosso dopo i confetti si asciuti i fetti, caro Giovanni non che ci vuoi fare se riflettevi se bene pensavi tutto si guardi non sti va passati mo piante, ti disperi, brutte, sa, ma pianti e ti risperi e voglio te le delle picchiade brutto che ti sa. Ti è piaciuta, ti è piaciuta, era della caragare tutta sull'altare sotto il braccio insieme a te, non ti vedo afflitto stanno su che lui è di dove sei questo è a volte chi se sarà ragino mi godiamo o è ragino e tu hai cosa mani e tutte le ferme fanno è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 questa no, carambe no? Poi vuole per capo, no, non mi ricordo come ci stanno, stai pensando, questa è dedicata a una roba bellissima, gli uomini fanno così, tu guardi una bassa, mi fai male una mossa, poi con rossa che ci finisce da, si è e tutto è avvicinata, si spiega fa, un sapone e pensa a te, io mi vieno da coppa 7, 6 16 ma chi è? E tu quando passi tu fai una mossa, quello carrozza che spingi tu sei basato, si è occupata e tutto vicinato, si spira e va, si è una bondà. e questa la dedichiamo a tutti quelli che hanno qualcosa sullo stomaco, a quelli che non hanno la vita, a quelli che sono pochi, a quelli che sono pazzi, a quelli che non si godono molto, spingono e ne siete a me, diciamo così, finita da una Bastiglia, figlia da una Bastiglia si sì, è da me. Dite, sì, potrina sì, e sì. non te farmacista. La vecchia camomilla prende posto. posto. Allezza mille chicola fosfata per un televisionato di Tibicarbonato con l'onate semolina e carta un caffè con tre e un con un caffè di un caffè e un caffè e un caffè e un caffè e un caffè e un caffè e un caffè e un caffè e un e un caffè e un caffè e un caffè e un caffè e un caffè Fiamme dei tronchi, dei tronchi ardenti, sfavillanti, una notte di cielo deserto, deserto nel cuore del deserto. Penserò alla tua malinconia, giovane apache, d'attesa e di passioni, con occhi, memorie, memorie affastellate sopra i fumi dei tronchi, dei tronchi assopiti, nelle notti di cielo deserto deserto come il cuore del deserto, amerò gli sguardi squillanti, giovane Apache, per la felice follia, di silenziosi sorrisi, sorrisi all'ombra di tante chimere, dentro profumi dei